Buongiorno a tutti carissimi amici. È con molto piacere che quest'oggi vado a presentarvi un rituale di magia autentico per aprire le strade, aprire il cammino. Questo rituale è utilissimo nel caso in cui avete, ad esempio, un progetto in mente, avete iniziato una vostra iniziativa, avete in, avviate un'impresa, avete iniziato una strada, ok? dovete aver iniziato una strada e le cose si sono bloccate, eh, ci sono stati degli incroci che vi hanno fermati, degli ostacoli, ok? In questo caso, allora, certamente sì, questo rituale è perfetto perché va a convogliare le forze divine nella vostra vita, nella materialità, nella vita uh, fisica proprio, ok? Affinché sblocchino il flusso dell'abbondanza divina, il flusso dell'abbondanza divina in quella strada che avete iniziato. Quindi con questo voglio dire che non è un rituale tutto fare, cioè, per esempio, uno ha bisogno di qualche soldo fa questo rituale per eh, sbloccare le strade. Si può fare, ma non è così generico, mi capite? È come muovere delle forze su quello, ma quello non c'è. Cioè, è senza sostanza la vostra richiesta, capite? Mentre invece, ve lo dico per esperienza personale, quando c'è qualcosa di solido iniziato, allora questo rituale funziona benissimo perché c'è sostanza, quindi il lavoro magico si fa su qualcosa. Se non c'è questo qualcosa, è tutto vago, quindi per esempio nella vostra testa, nei piani quindi mentali, è tutto vago e anche caotico, del tipo io voglio soldi e basta, non hai un progetto, non hai un piano, non sai come, non sai cosa puoi fare per lavorare, cosa puoi fare per aiutare le persone affinché poi magari ti paghino, non sai cosa fare, è solo così, voglio soldi, va. questo nei vostri piani mentali, se avete questa idea, è tutto un caos, è tutto disordine e niente è chiarezza, ecco che quindi un lavoro magico fatto su questo territorio non ha alcun senso, questo rituale serve per aprire una strada, una strada e quindi donarle, donarvi il successo in quella strada che voi desiderate percorrere. Va da sé che quindi, eh, essendo un rituale di magia autentico, quindi non qualcosa così, come posso dire, due spiccioli, no? Oppure fai da te mh? o alla casalinga, diciamo così... Sapete, abbiamo un po' cambiato registro, abbiamo un po' alzato il livello e i rituali sono di magia eh, così, autentici, senza eh, filtrare niente e senza infiocchettarvi niente. Quindi se uno fa questi rituali che io trasmetto nel mio canale deve sentirsi pronto a praticare magia perché mh, altrimenti non ha senso, quindi deve sapere che sta praticando magia. E anche quindi deve sapere che sta parlando con Dio, cioè sta convogliando le forze divine del, dell'universo e quindi serve una certa preparazione prima del rituale, 10 minuti, 15 minuti, in cui vi purificate, ve ne state tranquilli, fate delle respirazioni, quando avete tutto pronto prendetevi questo tempo prima del rituale per assolutamente prepararvi, ok? Dopodiché, come già abbiamo detto anche l'altra volta, il primo vero passo è la connessione con il principio divino di tutta l'esistenza di tutto l'universo. Questo è il primo passo che dà l'inizio al rituale, capite? E poi allora sì, potete tranquillamente praticare ogni rit rituale che vi do perché sono adatti naturalmente a essere praticati anche da chi è alle prime armi e da chi, anche fosse per la prima volta pratica La magia. Adesso giro la telecamera e cerchiamo il più possibile tra candele incenso, e incense di qua e di là, cerchiamo di non far cadere tutto e di mostrarvi passo dopo passo come si fa questo rituale. Eccoci qua, spero che si veda tutto bene. Quello che vi servirà sono anzitutto sette candele e come già sapete iniziamo subito le candele prima di usarle in un qualsiasi rituale vanno assolutamente preparate quindi le prendete una per uno ci sono diversi metodi per prepararle quello più diciamo aperto a tutti più eh, semplice anche forse è quello di prenderle prendere un fazzoletto imbevuto di alcol Andrebbe bene anche grappa o brandy, però se avete l'alcol a al 95 gradi è meglio. E iniziate a fare così. Ora io faccio per farvelo vedere, ma non lo fate sopra il tavolo, va bene? Fatelo verso l'esterno, ok? Quindi le strusciate così con alcol, anche la base, eh? vedete? Anche la base, comunque il concetto è dalla base verso la punta, così. E nel frattempo, col potere delle vostre parole, voi dite, eh, vi pur ti purifico da ogni negatività e da ogni contaminazione, che sia da parte degli esseri umani o dal mondo degli spiriti. Ok? Prendete la seconda, uguale, una per una. Passatelo, anche alla cercate di passarlo in tutta, eh? passatelo. Okay? Ti purifico da ogni negatività, da ogni contaminazione, che sia dal mondo degli esseri umani o dal mondo degli spiriti. Stessa cosa per ognuna di loro. Dopodiché si fa quella cosa che vi ho fatto vedere anche nell'altro video, cioè semplicemente... Allora, questa candela che noi andiamo a fare è una candela di attrazione questa volta, quindi non è che deve eliminare, deve attrarre l'abbondanza la, eh, divina, deve attrarre il flusso della Shefa, poiché ehm, dovete capire che la strada che voi volete sbloccare, da cui volete togliere gli ostacoli, è come se eh, ci fosse un fiume. Da nei mondi sottili dà l'abbondanza divina completa al vostro progetto, alla vostra idea. Se la vostra, la vostra impresa, diciamo così, è bloccata e quindi dovete sbloccare questa cosa, vuol dire che questo fiume dell'abbondanza divina, la Shefa, semplicemente non arriva a manifestazione quindi è un po' come se trovasse degli inceppi, degli intoppi mh, nei, nei piani sottili fino ad arrivare alla manifestazione e qua vi arriva goccia dopo goccia capite? il senso di questo rituale è esattamente questo quindi se è di attrazione voi fate prima così due tre questo serve per distogliere gli spiriti contrari e poi al contrario, attraggo. 1, 2, 3. Va bene? Questa candela è preparata, purificata. Per affinché sia pronta, voi dovete con un pennarello semplicissimo nero scrivere un nome divino sopra alla candela. Dall'alto verso il basso, ed è il nome divino che poi avete anche nel talismano. Lo, scrive, lo possiamo scrivere insieme, come sempre, mentre scrivete, pronunciate la lettera che state scrivendo, ok? Yod, Yod, Yod. Alef, Alef, Alef. H H, -h Dalet Dalet Dalet Vav Vav Vav Nun Nun Nun, nun. Hè, Hè, Iod, Iod, Iod. Quindi questo è quello che scriverete nella candela, dopodiché con del semplice incenso pronunciate il nome Alcune volte, ok, io ti consacro candela benedetta, fa discendere su questo mio rituale e su questo mio progetto l'abbondanza divina, Yahadonahi, Yahadonahi, Yahadonahi. In questo modo la candela è pronta per il vostro rituale. In questa maniera, voi farete anche tutte le altre candele che io adesso però non faccio. E quello che invece vado a fare brevemente è spiegarvi il talismano e spiegarvi questo nome divino. Questo nome divino, la cui pronuncia è YAHADONAHI. Qui la H è ben pronunciata, ok? YAHADONAHI. In realtà l'unione tra due nomi divini il nome divino di Tiffaret che è il tetragrammaton Yod, He, Vav, He e il nome divino vedete? Aspetta, vi faccio vedere qua lo vedete no? eccoci qua Yod, He, Vav, He e il nome divino di Malkut cioè il piano materiale in cui noi siamo, la terra, Adonai, Aleph, Dalet, non Yod. Quindi il mix tra questi due nomi è questo nome divino molto potente, chiamato in altrove anche il nome divino di otto lettere. Questo nome divino permette proprio la discesa dell'abbondanza divina sulla terra. Perché noi andiamo da Tifaret, la direzione è da Tifaret a Malkut, La discesa dell'abbondanza, di quel fiume di cui vi stavo parlando, sulla vostra impresa, sul vostro progetto. In questo talismano, quindi, vedete il nome Yahadnahi, due volte, sopra e sotto in nero, e poi vedete delle lettere in rosso, intorno, ok? Queste lettere sono prese, sono le lettere eh, chiave, diciamo, di un verso di uno specifico salmo, che è il salmo 24, e il verso è il numero 7. Il verso 7, ve lo faccio vedere proprio uh, così dal vivo, non so se ci riuscite a leggere, il verso 7 è questo qua, e vabbè in italiano sarebbe «Sollevate o porte i vostri frontali, siate innalzati antichi portali, così che possa entrare il re della gloria». Ecco che quindi apre le porte, capito? della strada che voi volete appunto uh, favorire. Ehm, vedete che le lettere iniziali, qui, questo qui è in ebraico, e vedete che le lettere iniziali di questo verso del salmo sono proprio quelle del talismano. Vi faccio vedere, partendo naturalmente da qua, vedete? Shin, Shin, Resh, Shin, Shin, Resh, vedete? Poi, Vav, Pe, Ain, Vav, Pe, Ain, Vav, Mim, eccola qua, l'ultima lettera. Il 7, stiamo guardando il numero 7, va bene? Ve lo avvicino un secondo, magari per vederlo ancora meglio, però è giusto che voi capiate da dove vengono le cose perché altrimenti vi trovate ad accettare passivamente eh, senza sapere quello che state facendo assolutamente. Quindi questo è il talismano e la sua pronuncia naturalmente di questo nome, diciamo, di questo verso, vedete, si partirebbe da qua, ok? Sesh Ravepio Vemeha, ok? Sesh Ravepio Vemeha Sesh Ravepio Vemeha okay. Sesh Ravepio Vemeha. Ok, ve lo ripeto: Sesh Ravepio Vemeha, questo è il nome divino, di questo verso del Salmo. Quindi, ve lo ripeto l'ultima volta, perché dovete scrivervi la pronuncia, questo magari sì, SESH RAVEPIO VEMEHA, questo qui attiva il verso in cui si dice apri le porte al re della gloria, ok? Bene, detto questo io vi dico anche che questo talismano voi lo trovate, ve lo metto, nei commenti. Sotto a questo video vi metto un link, scaricate il PDF, così che potreste anche stamparvelo. Se non volete scriverle, tranquillamente lo potete stampare. Va bene? Una cosa importante: allora rieccomi. Eh, scusate, mi è suonato il telefono. Allora, mh, dove eravamo rimasti? Ah, sì, il talismano ve l'ho detto. Una cosa molto importante, naturalmente, è eh, personalizzare questo talismano. Quindi, una volta che voi avete il talismano anche stampato, stampatelo su carta un pochettino più dura, va bene, se ce l'avete. Mi raccomando, carta pulitissima, non usata da altre parti, lo ritagliate e poi quello che vi avanza lo buttate via, non ci scrivete qualcosa nel solito foglio, va bene. Qua mh, è molto importante che voi scriviate... Eh, quello che riguarda la vostra situazione quindi per esempio apri le strade quindi se è per voi personalmente mettete nome e cognome se è per un negozio mettete il nome del negozio ok? e, e, e, e quindi eh, qui scrivete apri proprio così in italiano va benissimo apri le strade E poi qua mettete nome, ad esempio, vi faccio un esempio. Nome e cognome, ok? Eh, per esempio, il vostro nome e cognome eh, per... E qui eh, dovreste scrivere cosa vi pare, va bene? Quindi, per esempio, per eh, ehm, il nuovo progetto di scrittura iniziato il mese scorso oppure per il nuovo progetto di scrittura creativa va bene ognuno naturalmente qua deve scrivere però scrivete con eh, una certa precisione in modo che qua è chiaro ricordatevi che quello che scrivete avendolo scritto è già presente anche nei piani sottili per esempio nel piano del puro pensiero nel piano dell'emozione nel piano de... informativo della realtà quindi voglio dire che se voi scrivete queste cose in un modo sbagliato o in un modo disonesto o in un modo mezzo falso, state fregando voi stessi perché in realtà nei piani sottili non c'è la chiarezza, ok? Quindi scrivete brevi ma chiari, specifici, quello di cui voi volete aprire la strada, ok? Questo è il mio consiglio. A questo punto, carissimi, avete visto, è molto semplice, avete solo preparato le candele e dato, comunque, creato il talismano. Potete iniziare il vostro rituale. Quando si inizia? Sinceramente non ci sono specifiche istruzioni sul quando. È un rituale che a me piace fare di giorno, ma nulla vi vieta di farlo anche di notte. L'unica cosa è che è un rituale un po' ciclico e quindi vedrete che vi impiegherà eh, circa tre ore. Non che dovete stare tre ore fermi lì, però comunque da starci a custodirlo per tre ore, va bene? Quindi considerate magari questa cosa qua. Allora, il mio consiglio è di usare una carta stagnola. Così che possiate tranquillamente tracciare e aprire la vostra strada senza alcun problema magari di cera che cola sulla tovaglia o cose simili, va bene? Ecco, quindi immaginiamo quindi che eh, voi siete pronti, avete le candele pronte, il talismano queste qui sono solo per luce, potete accendere anche delle candele, quattro candele agli angoli per intensificare la materializzazione, questo certamente. Accendete sempre anche un incenso che sia bello attivo durante il vostro rituale, sempre, ok? Accendete proprio eh, che fuma, che sia attivo e potete iniziare mettendo il vostro talismano, spero che si veda nella telecamera. Messo il talismano metteremo anche, avendo messo, metteremo anche la nostra primissima candela. Mettiamo ad esempio questa qua, che tanto l'abbiamo anche preparata. Messa la prima candela, che è il primo passo praticamente, è dove vi trovate voi, in una qualche maniera... Semplicemente, come si fa? Quando, quando si accende, si inizia a chiamare la divina abbondanza, proprio a manifestazione, capito? Come se fosse dall'alto verso il basso. Ve lo ripeto, da Tiferet a Malkut. E questo si fa con il nome divino Yahadonahi, quello che infatti avete scritto nella candela. Poi useremo anche il nome del Salmo di tanto in tanto. Intanto vi faccio vedere. La candela si accende con un fiammifero. Yahadonahi, Yahadonahi, Yahadonahi, Yahadonahi, Yahadonahi, Yahadonahi, Yahadonahi, Ok, allora io non voglio fare il rituale naturalmente, ma forse se chiudo qua si vede meglio, guardiamo un po'. Ecco, forse si vede meglio. Io non voglio fare il rituale, naturalmente, ok? Però vi ho fatto capire come si accende una candela in questa maniera. Dovete ripetere ora il nome divino, Yahadonnahi, Yahadonnahi, così, ok? Mentre lo dite sentirete anche nel petto la H, sentirete Yahadonnahi. In questa maniera voi state convocando l'abbondanza divina e sentirete proprio l'energia che sta veramente discendendo. Si sente benissimo. Quando, quando è che dovete fermarvi? C'è un numero esatto di volte in cui ripetere no? In questo rituale potete tenere le mani così, se volete, potete tenerle sul cuore. Pensate al vostro progetto e dite sempre Yah Adonahi", Pensando al vostro progetto. Allora cosa succede? Che la candela, essendo anche purificata, quindi priva di altre informazioni, prenderà la vostra, il vostro comando. Quando è che dovete fermarvi con il nome divino? Quando sentite che raggiungete un massimo? Lo sentirete benissimo. Quando fermarvi? Di solito è dopo 10 volte, alcuni 20 volte, alcuni 30 volte. Non vi mettete a contare, in questo caso, il numero di volte. Semplicemente ascoltate mentre pensate al vostro progetto, continuate a dire questo nome divino e, semplicemente, quando sentite che è pieno, che non ne potete più, che proprio è il colmo, vi fermate e dite... Quello che avete scritto, quindi apri le strade per me, nome e cognome, nel mio, proge nel mio, nel mio progetto di scrittura creativa, eh, eccetera, eccetera, ognuno ci avrà il suo. Capito? Apri le strade per... questo però non lo dovete dire all'inizio del rituale. Prima va caricato il nome divino, sentirete dentro di voi, dentro il corpo, state in piedi, eh? sentirete dentro il corpo proprio una carica, a quando è massima, la carica la sentite subito, ma quando è massima questa carica, è come se voi lì dite apri le strade per me, nome e cognome, nella mia nuova impresa di telecomunicazioni che si chiama, e dite il nome di questa impresa. È chiaro il discorso? Se non è chiaro, mi raccomando, chiedetemi pure tranquillamente. Allora, quindi voi in questa maniera veramente muovete le energie. Quando avete detto, per esempio, per tre volte la vostra richiesta proprio a Dio, ok? Allora, apri le strade per me, nome, cognome, eccetera, eccetera, tre volte ditelo in modo che veramente poi vi va lì dentro, allora sigillate con il nome del Salmo, ok? Quello che vi ho detto prima, sesh, ravepio, vemeha, ok? La mano, quando fate così, la mano destra deve fare il circolo. Allora, aspettate, dunque, le lettere sono queste, ok? Quindi il circolo è questo, ok? Sesh, ravepio, vemeha, sesh, ravepio, vemeha, sesh così voi sigillate quello che avete detto ed è finito adesso la candela dovrà consumarsi per un'ora dopodiché voi proseguirete il rituale come si prosegue? si prosegue aggiungendo due candele Sempre con il nome divino, mi raccomando. È eh? uguale a questo, identico. Le due candele devono essere accese. De si metteranno qua, davanti. Ok? Però devono essere accese prima, quella a sinistra. Da lei, eh? si accende da lei. E poi, da questa, che è la numero due. Accendo la numero 3. A questo punto, voi avete, vedete, la prima apertura, il primo passo di apertura. È lo stesso identico procedimento, però avete due candele, non c'è problema e iniziate. È passata un'ora, iniziate. Yadonakhi, Yadonakhi. Proseguite, proseguite, proseguite tranquilli nell'abbondanza divina fino a quando non sentite che è il colmo. Pensando al vostro progetto, proseguite così fino a quando non è colmo. Quando è tutto pronto, dite la vostra richiesta apri le strade per me nicola gorelli eccetera allora dovete dirlo tre volte e dopo um, naturalmente sigillate tutte e tre tre volte ok sesh ravepio vneha tre volte chiaro e così si prosegue dopo un'ora quindi queste avranno fatto un'ora, questa ne ha già fatte due. Mm? Alla terza ora praticamente, no? Ok, uh, dunque, dopo un'ora, ok, senza, non ci confondiamo, accenderete altre due candele. Però la prima la accenderete da questa. Quindi abbiamo fatto uno, due, tre, quattro. Chiaro? La seconda la accenderete da questo. Deve fare un percorso, eh? Altrimenti non create il flusso, vi dicevo, da Tiffaret a Malkut. Questo è il clou di tutto il rituale. Ripartite, Yahadonahi. Pensate al progetto. Tutto il corpo sta dicendo Proseguite tranquilli Sapete già come fare Tre volte la vostra frase, la vostra intenzione, la vostra richiesta E poi sigillate tutte e cinque le candele Per concludere le ultime due candele Quindi do, Un'ora dopo Quasi dimenticavo di dirvelo, un'ora dopo da qui prendete la fiamma e da qui prendete la fiamma. discorso accendete yahad nahi yahad pensate al progetto tre volte quando è il momento che ormai avete capito dite la vostra richiesta e per finire sigillate tutte e sette le candele con il nome che ormai sapete del salmo ok sesh ravepiò vemeha Questo è sufficiente. Lasciate che le candele si consumino del tutto, completamente, perché le candele, in questo caso, questa è anche proprio magia delle candele, perché le candele diventano tutelari della vostra richiesta, diventano tutelari. Di quello che voi avete detto con le parole. Mi raccomando, nella stanza non ci deve essere nessuno per tutte e tre le ore. Non ci devono essere brusche informazioni perché le candele prendono tutto. Tutte le informazioni, loro sono attente. Non spengete mai le candele. Le lasciate consumare completamente. Eh, infatti per questo io vi ho consigliato anche questo. Le lasciate consumare completamente. Quando si sono del tutto consumate, potete prendere questo talismano qui che voi avete, lo potete prendere e lo tenete nel negozio, nell'impresa, vicino a voi, oppure addirittura potete mettervelo al collo come una collana. Questo rimane attivo, capito? Lo, ovviamente lo chiudete dentro, um, oh, se ce l'avete, della seta, se no dentro dell'inno, se no dentro del cotone, ok? Questo poi deve stare chiuso se lo tenete, chiuso, lo tenete chiuso dentro un sacchettino, va bene? E quel sacchetto con questo dentro potete tenerlo nel negozio, potete tenerlo nella vostra impresa in quello che voi avete effettivamente chiesto, oppure semplicemente con voi come collana. Però mi raccomando, questo non deve rimanere aperto dopo il rituale, questo lo dovete chiudere in del tessuto bianco dedicato uh, a questo. Io mi auguro di esservi stato utile, credo di avervi detto tutto, questo rituale è molto potente e, ed è funzionante e non solo, scoprirete, miei carissimi amici, piano piano, strada facendo, che più praticate e più che entrate in contatto con Dio più, più entrate in contatto con il divino dell'intera esistenza. Perché non è mai possibile veramente praticare magia e non venirne trasformati. Vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo nel prossimo video.